Siamo qui con l'avvocato Andrea Speranzoni, presente a Politicamente Scorretto per presentare il suo libro Pasolini, un omicidio politico, e a cui chiedo eh, cosa ha voluto aggiungere sull'omicidio Pasolini che non fosse stato già eh, raccontato? Ma allora, eh, ci sono due dimensioni diverse, una proprio basata su alcune novità documentali, cioè documenti inediti che ho eh, scoperto e trovato ed erano significativi per raccontare l'interessamento che i servizi segreti italiani di quel momento storico, erano servizi segreti che depistavano le indagini su fatti di strage e reati gravissimi commessi nel nostro paese e eh, che si occupavano in quegli anni 70 anche di Pierpaolo Pasolini, seguendolo e Occupandosi proprio del suo lavoro di intervento corsaro sui fatti della strategia della tensione. Questo per quanto riguarda le novità proprio documentali. Per quanto riguarda invece le chiavi di lettura, mi interessava diciamo, inserire l'omicidio eh, comparando gli atti delle indagini del processo eh, che condannò Pino Pelosi nel 1976 all'ultima indagine romana degli anni 2010-2015. Quindi eh, questa chiave di lettura mi ha consentito di usare delle fonti inedite eh, lette o meglio per la prima volta eh, diciamo in modo congiunto per far emergere le evidenti contraddizioni che in quella ricostruzione c'erano. Eh, questo è stato lo sforzo, è stato pubblicato anche nel testo in appendice, una, sono stati pubblicati una serie di documenti dei servizi di sicurezza che ho trovato e l'integrale dell'articolo dell che Pasolini voleva porre al centro del romanzo Petrolio, La mia patria si chiama multinazionale, eh, che è un discorso fatto da Eugenio Cefis all'Accademia Militare di Modena nel 1972. Ecco, questo era eh, importante anche per me pubblicare perché nella, nelle tre, edizioni di Petrolio uscite dagli anni 90, agli anni 2000, non fu mai pubblicato questo discorso, benché Pasolini in un appunto avesse proprio scritto che questo discorso di Cefis integrale doveva dividere a metà il romanzo. e Questo, questo non è stato fatto dai vari editori che pubblicarono Petrolio, e quindi ho deciso di pubblicarlo in appendice perché è un documento straordinariamente moderno eh, dove eh, l'importanza dei parlamenti, eh, dice Cefis in quel discorso ai cadetti dell'Accademia Militare di Modena eh, in qualche modo servono molto meno rispetto alla capacità di una multinazionale di varcare i confini e di fare gli interessi nazionali. L'invito che Cefis fa ai cadetti è quello poi di occuparsi di sociologia e di politica e lo fa a dei militari. Eh, quindi è un discorso, come dire, che parla del capitalismo moderno di quel tempo, un capitalismo che disprezza sostanzialmente o oh, pone in secondo piano eh, alcune parti della nostra Costituzione e questo credo che Pasolini l'avesse colto molto bene. bene. Domani sarà proiettato il film diretto da Paolo Fiorangelini, ehm, Pasolini cronologia di un delitto politico. Eh, le volevo chiedere... Ehm... Come è stata la collaborazione col regista, se ci sono stati eh, contatti, collegamenti? Sì, assolutamente. Ecco, il, il documentario di Fiorangelini è tratto dal, dal libro e io ho collaborato alla sceneggiatura e ho scritto con Fiorangelini il soggetto del film. Per me è la prima esperienza, diciamo, in ambito di scrittura per il cinema, quindi eh, sì, è una novità anche un po' eh, per me, è molto interessante perché... Eh, Tradurre in qualche modo un testo scritto che ho, che ho scritto nel linguaggio eh, del documentario e del cinema è... Eh... Una trasformazione anche di linguaggio che, che ho potuto fare. Il documentario dice anche va oltre eh, il libro, perché eh, nelle interviste che il regista ha fatto, eh, alcuni intervistati hanno detto alcuni dettagli veramente nuovi e molto significativi, sia sull'omicidio sia sul contesto dell'omicidio. Quindi la dimostrazione. Che l'uso anche di linguaggi come quello del cinema o del documentario possono essere utili anche a fare luce su pezzi di verità ulteriori che, che appunto un atto giudiziario non contiene. Ecco. Allora, lei è stato anche avvocato di parte civile per, relativamente alla strage del 2 agosto, della stazione di Bologna. Eh, quali sono le ultime novità emerse dalla, dalla sentenza? Allora, il processo, la, la motivazione della sentenza non c'è ancora, verrà depositata fra non molto, credo. Eh, il processo ha fatto luce sui mandanti della strage, cioè sui finanziatori e gli organizzatori della strage, ovvero... Licio Gelli e la P2 per i finanziamenti che sono stati tutti ricostruiti e eh, l l diciamo gli uomini, un uomo in particolare Federico Umberto D'Amato che reggeva l'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Eh, il processo ha portato una mole di novità eh, sotto i nostri occhi che io stesso all'inizio non immaginavo. Eh, la verità, diciamo, il nucleo centrale di queste novità è stato il collegamento strategico fra i NAR di eh, Mambro e Fioravanti già condannati per la strage e eh, le realtà di terza posizione, di avanguardia nazionale, anche di pezzi di ordine nuovo. Quindi i quattro gruppi delle versioni di destra italiana di quel momento storico, in quell'80 si eh, agglutinano, fra di loro si uniscono in un piano strategico di condizionamento eh, del quadro politico. Eh, bisogna però come sempre fare le eh, dovute distinzioni, cioè... Eh, qual è il fine a cui puntano i mandanti, qual è il fine a cui puntano quei servizi segreti che nell'80 depistarono le indagini. Qual è il fine della politica che si avvalse anche di questa eh, vicenda criminale terribile e qual era la mentalità nell'ambito degli attentatori, un ambito dove troviamo livelli di come dire, sapere differenziato. Ecco, il processo ha messo in chiara luce questi quattro momenti eh, facendoci capire come dire, qual era la finalità di Gelli e del piano come dire, più alto degli organizzatori che era quello di ricattare un sistema politico e di propugnare un nuovo modello di alleanza politica che poi avrà effettivamente successo lungo gli anni 80. Da parte delle forze avversive c'era la finalità proprio di sovvertire l'ordine costituzionale e poi c'è una parte del mondo politico piduista che si avvale di questa strategia per riconquistare una centralità nel, diciamo, sullo scacchiere della politica italiana di quel momento storico tutto questo sacrificando 85 vittime innocenti tradendo la costituzione e sacrificando poi vite umane su un altare invisibile legato a una strategia occulta che solo oggi Comprendiamo, ma che ci servirà, penso, anche per il futuro, perché poi i fatti umani tendono a ripetersi normalmente. Le eh, faccio un'ultima domanda. Eh, siccome siamo a Casalecchio e lei si è occupato in veste di avvocato di parte civile eh, per la strage della, del Cavalcavia, mh, le chiedo eh, cosa è che la spinta ad occuparsi di vicende la cui verità processuale sostanziale fa a, fatica ad emergere? Allora, la consapevolezza e eh, l'insopportabile sensazione di vivere eh, in un paese dove l'assenza di verità ha prodotto degli effetti negativi sulle nostre vite quindi da questa consapevolezza ho fatto tutte le mie scelte sia diciamo, di studio che professionali che mi hanno portato diciamo, a cercare, a seguire, di occuparmi proprio di tutte queste vicende cioè delle stragi nazifasciste finite nell'armadio della vergogna negli anni 60 della strategia della tensione in Italia o di casi giudiziari irrisolti nel nostro paese. Credo che la ricerca della verità e per usare una frase pasoliniana la pratica politica che sono due cose tendenzialmente inconciliabili in Italia debbano invece essere avvicinate e debbano arrivare a coincidere perché eh, altrimenti rischiamo di, credo, eh, usare solo parole retoriche sul tema della verità, di ritualizzare il discorso sulla verità, mentre la verità è un fatto concreto eh, che dove non c'è deve essere cercata e dove tu hai degli indizi, quegli indizi li devi sviluppare, devi cercarli con ogni forza. La strage del Cavalcavia del dell'ottobre 1944 ha avuto un processo nel 2008 eh, con un imputato che poi eh, venne dichiarato morto, quindi. però fu fatta una ricostruzione molto meticolosa su, sulla sua responsabilità penale in quegli omicidi eh, di partigiani e contadini rastrellati in questa zona e, e abbiamo capito che questo episodio si, si inseriva in un'attività repressiva che aveva colpito prima la città di Marzabotto e le 800 persone assassinate pochi giorni prima e poi tutta la valle qui, la Val da Calderino fino a Casa Recchio di Reno. Questo processo è un pezzo di verità che ha consegnato anche alla storia. Ecco. Grazie mille. A voi.